Allora oggi parliamo dell'acutezza visiva, cioè possiamo definire l'acutezza visiva come la capacità del nostro occhio di distinguere particolari molto piccoli. Questo signore, Herman Snellen, alla fine del 1890 crea un sistema di misurazione dell'acuità visiva in questo momento ci guarda se vero, ci ha detto in pratica che una griglia composta da cinque tratti può definire l'acuità visiva di un soggetto. Ogni linea che sia bianca o che sia nera deve avere però una risoluzione angolare di un primo di grado e qui abbiamo qualche problema. Vediamo di eh, risolverlo con la trigonometria. Infatti questa dimensione angolare noi la dobbiamo trasformare in una dimensione lineare. Domanda, come facciamo a sapere quanto è alta una lettera lontana 5 metri dal nostro osservatore? Sapendo che l'angolo è di un primo di grado e eh, l'ottotipo è lontano 5 metri, cominciamo a calcolare in gradi il valore di un primo, quindi 1 fratto 60 è uguale a 0,0167 gradi. Dobbiamo trovare la tangente di questo angolo che equivale a quel numero che voi vedete adesso scritto. Una volta trovata la tangente, io posso moltiplicare per la sua tangente, per 5.000 mm, perché io sono lontano 5 metri dall'ottotipo, e trovo l'altezza di, di questo tratto, che equivale a 1,46 mm. Vuol dire che ogni tratto di una lettera di 10 decimi ha un'altezza di 1,46 mm. Snellen ha detto che, per definire l'oggetto, nella griglia ci devono essere 5 tratti, quindi moltiplicando 1,46 per 5 otteniamo il valore di 7,28 che poi noi approssimiamo a 7,3. Questa è l'altezza della lettera eh, di 10 decimi alla distanza di 5 metri dall'osservatore. Ecco come venivano fatti i calcoli senza la calcolatrice. Con, in questo modo allineando il 6 con l'1 io trovo il valore di 0,0167 sulla scala D del regolo spostando poi la parte mobile ed allineandola con il valore c e D1 si andava a leggere il valore riportando il valore dell'angolo 00167 sulla scala st della tangente di cui si ricavava il suo valore esattamente sulla scala C si poteva leggere questo 0,0029 in questo momento se viene allineato a questo valore il numero 1 della scala logaritmica come si può vedere il numero 5 che corrisponde ai 5 metri rimane fuori dalla scala quindi il regolo veniva spostato verso la sinistra andando a cercare il logaritmo di 10 attenzione l'ho detto un po sottovoce perché il logaritmo di 10 è 1 e sotto il valore 5.000 andavo a leggere 1,46, che era il valore che interessava alla, alla risoluzione del problema. Come avete potuto vedere, i numeri dopo la virgola non proseguono con sul regolo con 8-9 cifre decimali, ma proseguivano con una notazione di tipo scientifico, quindi con un esponente.